Una nuova manifestazione messa in campo dalla Proloco, una manifestazione che verterà sull'ambiente, sull'ecologia eh, per cercare di eh, promuovere quanto più possibile il rispetto dell'ambiente, soprattutto nelle nuove generazioni. Infatti ci saranno una serie di laboratori di pomeriggio e altre attività soprattutto per i più piccoli, mentre di sera eh, una serie di eventi che promuoveranno artisti locali, perché l'obiettivo nostro della Prologo è quello di incentivare quanto più possibile le nostre eccellenze. Il Fisciano Eco Festival è un festival prima di tutto cinematografico ma anche musicale che vede quest'anno la sua prima edizione che ci auguriamo possa diventare la prima di tante. Eh, mette al centro l'ecosostenibilità e il rispetto per l'ambiente, eh, vedrà una serie, di una serie di laboratori pomeridiani il 6, 7, 8 agosto ai Giardini Rocco Napoli e poi la sera proiezioni di film su prenotazione che abbiano la natura al centro del, le, come tema centrale. E eh, il terzo giorno l'esibizione dei due artisti del territorio, Giuseppe Sesse e Valentina Iannone, ehm, i quali ci parleranno a loro modo, a modo loro anzi di ambiente e ci presenteranno i loro lavori discografici. Un evento totalmente gratuito, organizzato con il patrocinio del Comune Fisci di Fisciano, con la collaborazione della Fisciano Sviluppo e con l'aiuto delle associazioni territoriali che si occupano di sociale quotidianamente. Consentite ad artisti locali di farsi conoscere, vogliamo parlare di questi due giovani artisti? Assolutamente sì, Giuseppe Sessa, chitarrista fiscianese, eh, antesignano nella tecnica del fingerstyle, lui ha pubblicato un album da poco tempo che si chiama Orizzonte, che sta distribuendo, eh, si è autoprodotto, quindi noi aiutiamo ad offrire una vetrina, per, per, per lui e per Valentina, Valentina Iannone che è un'artista anch'essa del territorio fiscianese, eh, cantautrice che eh, col suo album ad alta voce ha riscontrato già un bel successo e che eh, vuole presentare per la prima volta a Fisciano e quindi quale occasione migliore per poter eh, vivere insieme questa, questa, questa festa eh, all'insegna dell'ambiente, della musica e della cultura.